È stato il passaggio del concilio dal pro-protestantesimo al filo-protestantesimo. Si può supporre che fu un tentativo diplomatico del tipo «Prima, mezzo passo, lo faccio io cattolico verso di te, protestante». Così, poi mezzo passo lo farai anche tu verso di me. Così ci incontreremo a metà strada, senza che tu, protestante, debba umiliarti alla conversione completa verso di me. La protestantizzazione della Chiesa Cattolica è stata attuata attraverso il cambiamento di alcuni aspetti secondari e simbolici, ma sensibili per i protestanti, come la riduzione simbolica del primato del papa, ad esempio la rinuncia alla tiara, che era un copricapo, un elmetto, con tre corone, dai tre significati. E, appunto, l'avvicinamento della Messa Cattolica alle celebrazioni protestanti, mettendo in secondo piano il tabernacolo, rivolgendo il celebrante verso l'assemblea e usando la lingua nazionale, proprio come in molte liturgie protestanti. Conseguenze per l'uomo comune, che è la cosa importante. Questo inedito filo protestantesimo della Chiesa Cattolica ha comportato la messa in disparte dell'essenziale della religione. Perché il tabernacolo al centro dell'attenzione, all'interno delle Chiese. Più il giudizio di Dio con inferno, purgatorio e paradiso, più il riconoscimento della straordinarietà della Madonna, davano fastidio sia ai protestanti sia alle altre religioni. Mentre la dignità dell'uomo, come quella di un essere che trascende questa vita, dava fastidio all'ateismo comunista. Tuttavia, in questo modo, a differenza delle chiese protestanti, la chiesa cattolica è diventata contraddittoria con questi suoi insegnamenti fondamentali. Per esempio, da una parte insegna la presenza reale di Dio nell'Eucaristia, ma poi, nelle chiese, pone il tabernacolo fuori dal centro dell'attenzione, e poi chissà dove, mentre invece le chiese protestanti hanno mantenuto la coerenza con i propri insegnamenti. Di conseguenza, oggi, finita la moda dell'ateismo comunista, finita l'importanza della religione nella vita, a causa della fine della predicazione dell'intervento di Dio nella vita dell'uomo, dunque finita pure l'importanza della differenza tra chiese protestanti e chiesa cattolica, l'uomo comune dei paesi cattolici è rimasto… con la dignità umana propagandata dal mondo che, dagli anni 90, è quella del liberismo economico. Ossia l'uomo consumatore, l'uomo problem solving, l'uomo smart sul lavoro, con orari smart, paga oraria smart, luoghi di lavoro smart, mansioni smart, l'uomo senza figli, eccetera. Insomma, l'uomo, utile ma non indispensabile, come un robot. Ma che bella dignità! Tanto che, 50 anni dopo il Concilio, i discorsi di Benedetto XVI sui principi non negoziabili dell'uomo suonavano già incomprensibili. Paolo VI e l'attuazione autoreferenziale del Concilio. Cominciamo l'indagine sulle contraddizioni tra la Messa Cattolica e gli insegnamenti religiosi della Chiesa Cattolica con una sconcertante ammissione di Paolo VI, a sette anni dal Concilio, e dopo solo un anno e mezzo, dalla sua riforma della Messa. Per questa missione Paolo VI ha scelto proprio un'occasione solenne e nell'anniversario della sua incoronazione a Papa. Sul sito www.vatican.va si trova appunto col titolo Non anniversario dell'incoronazione di Sua Santità. 29 giugno 1972, Omelia di Paolo VI. Purtroppo non è presente il discorso ufficiale, ma una descrizione dell'evento e alcune espressioni originali dell'omelia di Paolo VI. Al tramonto di giovedì 29 giugno, solennità ai Santi Pietro e Paolo, alla presenza di considerevole moltitudine di fedeli provenienti da tutto il mondo. Poi alla presenza del decano, del sottodecano, 30 porporati alcuni pastori due cardinali per ciascun ordine e al completo il corpo diplomatico presso la santa sede quindi diamo un resoconto della omelia di sua santità questo è proprio quello che è scritto sul sito riferendosi alla situazione della chiesa di oggi il santo padre afferma di avere la sensazione che da qualche fessura sia entrato il fumo di Satana nel Tempio di Dio. Per quale motivo? C'è il dubbio, l'incertezza, la problematica, l'inquietudine, l'insoddisfazione, il confronto, cioè lo scontro. E continua. Anche nella Chiesa regna questo stato di incertezza,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 Predichiamo l'ecumenismo e ci distacchiamo sempre più dagli altri. Sembra rimproverare una resistenza alla protestantizzazione della Chiesa Cattolica. L'ecumenismo. Forse una resistenza all'applicazione della sua messa. Poco più avanti, come è avvenuto questo? E continua il resoconto della sua spiegazione. Queste non sono parole di Paolo VI. Il Papa confida ai presenti un suo pensiero, che ci sia stato l'intervento di un potere avverso. Il suo nome è il Diavolo. Che cosa avrebbe fatto? Come avrebbe agito? Crediamo, virgolette, queste sono parole del Papa, osserva il Santo Padre,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 il ritorno pieno alla coscienza di se stessa. E questo è cosa si propone di fare. Appunto per questo vorremmo, noi Papa, essere capaci più che mai in questo momento di esercitare la funzione assegnata da Dio a Pietro, ossia di confermare nella fede i fratelli. Insomma, dichiara che si sta sforzando di essere un buon Papa e assicura che tutti i cambiamenti da lui effettuati, come e soprattutto la nuova Messa, sarebbero nella direzione della fede. Confermare nella fede i fratelli. Paolo VI probabilmente, chiama fumo di Satana le proteste e le resistenze alla sua messa. Ma in realtà, quando i capi sbagliano e non possono cambiare l'errore fatto, non resta loro che dare la colpa delle proteste a coloro che protestano, perché dovrebbero sottomettersi all'errore. Più precisamente, Paolo VI ha accusato alcuni di «Predichiamo l'ecumenismo e ci distacchiamo sempre più dagli altri», da cui si ricava che si sta lamentando che alcuni vescovi e preti rifiutano l'ecumenismo, ossia il filo protestantesimo. Paolo VI si lamentava di questo rifiuto perché metteva in luce la rottura importante con gli insegnamenti della tradizione cattolica, per esempio il tabernacolo al centro dell'attenzione all'interno delle chiese, ma anche la rottura con i documenti del Concilio specie la Sacrosantum Concilium sulla liturgia. Per queste importanti rotture, Paolo VI aveva sperato che tutti i vescovi e tutti i preti si fossero adeguati ai cambiamenti da lui introdotti senza proteste e senza resistenze, in modo che anche il popolo non avesse occasioni